Bene, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Ivo. come stai? Buonasera Peppe, pe. io diciamo eh, in buona compagnia, cioè co, co, con Paola e, e, e, e, con, eh, e con Dylan, che dopo penso passerà a salutarvi. Bene, mi raccomando, faccelo a un certo punto conoscere Dylan, io non eh, dico niente, ma eh. no. eh, Là, però però, piccola... Paola sa che deve passare a salutare più tardi con, con Dylan bene, è... poi magari ci, ci dice anche qualcosa su quei bellissimi quadri che vediamo alle tue spalle ah, che mi sembrano eh, in, in, in, questo periodo, in questo periodo immagino che anche tu hai fatto molto lavoro a distanza hai fatto lavoro di insegnamento hai fatto... Lavoro di, di convegni, congressi, e così? Certo, sono, sono reduce da molteplici incontri eh, distanziati come questo, insomma. Cioè, siamo uno di fronte all'altro e uno lontano dall'altro, eh, ma sempre in contatto e sempre da soli. Questa è, è una realtà. Ed è in realtà. E mi viene in mente, e eh, questo è un po' interessante, vedevo, Attualmente le tendenze che rilevo sono diverse, però eh, questa situazione mi rammenta ciò che avevo studiato e analizzato tanti anni fa. Cioè, tanti anni fa avevo fatto eh, una delle consuete ricerche sostanzialmente sul rapporto tra gli italiani e gli altri, gli italiani e lo Stato, avevo fatto un'osservazione ed era che Sostanzialmente il ricorso alla rete, al digitale, genera sfiducia interpersonale. Ed ero stato, e sono stato a quel tempo, in quell'occasione, sommerso di insulti, di invettive, quasi io fossi un nemico della, delle nuove tecnologie, senza tener conto che io ho cominciato a usare queste tecnologie tecnologie nel lontano 85 quando frequentavo il mio dottorato di ricerca a Trento e dove eh, mi accompagnavo e venivo accompagnato da e con un portatile il cosiddetto portatile che pesava 9 kg praticamente avevo il braccio destro più lungo dell'altro però ciò detto è vero cioè io lo rilevo a, è un po' di tempo che non rifaccio la verifica, però emergeva semplicemente dalle analisi dalle indagini che facevamo, cioè più il tempo maggiore il tempo passato sul digitale sulla rete, da noi maggiore la diffidenza, cioè la sfiducia negli, nei confronti verso gli altri, misurata da una domanda molto semplice, sti fidi degli altri, no, mi potrebbero fregare, sì mi fido a priori, e questo aveva un senso, e che è utile per avviare il discorso fra noi, cioè la fiducia è dettata dalla condivisione, ma la condivisione anche eh, significa non soltanto una divisione, ma la condivisione empatica, cioè la fiducia na nasce dalle relazioni dirette, non solo dalle relazioni a distanza, cioè tanto più tu frequenti gli altri, tanto più hai fiducia verso gli altri, tanto più tu conosci i tuoi vicini di casa, tanto maggiore la fiducia verso gli altri. Non voglio annoiare, però. Questo è un discorso che ha anche un'implicazione, chiamiamola così, politica, perché c'è una relazione diretta e stretta tra la fiducia verso gli altri, per le persone, e la fiducia nei confronti delle istituzioni, cioè se noi abbiamo sfiducia negli altri, non possiamo o normalmente non abbiamo fiducia nei confronti e verso le istituzioni. Da ciò un problema, che sono curioso di svelare, di verificare quando questa cosiddetta emergenza si abbasserà. Se c'è cioè una abitudine, consuetudine alla, alla distanza nelle relazioni, se abituarsi alla solitudine eh, alimenterà anche la sfiducia negli altri. Per ora, dal punto di vista di quel che emerge, sul piano dei sondaggi, non è così, è vero il contrario. Però è anche vero che che questo avviene come reazione alla, alla paura e alla minaccia che incombe su tutti. Ma Guarda, mi sembra che tu hai, sei andato subito al tema che io volevo riservare per la fine, ma è stato ottimo perché mi sembra che il tema che hai posto, nel modo che l'hai posto, è molto interessante, però se mi consenti ci arriviamo, ci ritorniamo subito. Io intanto volevo dire che… Io sono non disciplinato né disciplinabile. No, no, no, ma lo so, questo va, va a tuo merito. No, sono così. Eh, volevo, volevo dire ai pochi che non lo sanno che Ilvo Diamanti, che appunto oggi è ospite di Casa La Terza dei nostri incontri, eh, è uno dei più autorevoli e noti studiosi della politica italiana e non solo, che da molto tempo, diciamo almeno dagli anni 90, in realtà dagli anni 80, segue la trasformazione dei partiti, dei movimenti politici con una particolare, non esclusiva, riferimento al territorio, una delle caratteristiche del lavoro di Amanti, non a caso una delle parole preferite, mappe, eh, e in questo, Ivo ha studiato, Diamanti ha studiato tutta la geografia politica italiana, ma in particolare, un dato molto interessante, ha le, è, è, è studiato l'evoluzione della Lega. Eh, C'è un suo libro, eh, che, che credo sia il 93, quello con Donzelli, il primo libro sulla Lega, Uh, quindi il 93 vuol dire che la Lega era ancora Lega Nord per l'indipendenza della Padania, se non Io, ricordo male all'epoca. O questo: più o meno. Più sì. o meno. E, era ancora prima di andare al governo, I non c'era stata ancora. Non ho i conti di tutte le leghe che abbiamo conosciuto. E, e Diamanti insegna Scienza Politica all'Università di Urbino, ha creato l'istituto di ricerca Demos è editorialista di Repubblica e poi ci tengo a dire una cosa perché come editore l'apprezzo molto, è un grandissimo titolista, una delle caratteristiche che un editore considera fondamentale per un libro è il titolo, Ecco, con Ilvo Diamanti è un'autostrada, perché ci pensa lui prima ancora che l'editore possa immaginarlo, i colleghi di Diamanti non sono sempre molto felici, di solito quando arrivano mi propongono un titolo in prime riflessioni intorno alla possibilità di organizzare un pensiero rispetto agli esordi della rivoluzione francese, questo sarebbe il titolo, ecco. diamanti invece ve ne leggo alcuni, nel 2003 ma sono tanti, fa bianco, rosso e verde mappe e colori dell'Italia politica col mulino, nel 2013 con la terza fa un salto nel voto, si era appena votato e con un gruppo di suoi collaboratori che lui ha sempre valorizzato è un'analisi democrazia ibrida è un altro bellissimo titolo del 14 Password, questo è invece è un libro Feltrinelli, che eh, si declina come Renzi, la Juve e altre questioni italiane, e poi il libro da cui vorrei partire come uno spunto per la nostra conversazione, due anni fa, a marzo del 2018, noi abbiamo pubblicato un libro di Ilvo Diamanti con Marc Lazar, che è un suo collega molto stimato, amico di antica data, che si chiama Popolocrazia, che è una formula inventata da diamanti e forse ci devi dire qual è la differenza intanto brevemente tra populismo e popolocrazia, perché popolocrazia e non populismo? Ma semplicemente la, la, la popolocrazia e eh, i francesi lo chiamano regime, è sistema, è un sistema politico che di fatto si alimenta del populismo, non è il populismo come movimento, non è il populismo tra virgolette come degenerazione, è il fatto che gli elementi che noi riconosciamo nel populismo come caratteristici sono, siano divenuti eh, sostanziali e coerenti con le democrazie, per capirci la, il capo, la ricerca del capo, eh, il linguaggio immediato, cioè eh, senza mediazioni. E in generale, eh, come dire, eh, l'affermazione eh, della mediazione è come un problema. Cioè, noi oggi abbiamo bisogno di populismo, noi inteso nei nostri regimi, nei nostri sistemi, se vogliamo avere successo politico. Per cui non c'è leader politico negli ultimi negli ultimi decenni, neanche più negli ultimi anni, che abbia potuto rinunciare eh, a questa contaminazione, pensate un po' eh, cioè, quando io ho ribattezzato il, il PD eh, di Renzi, PDR, era esattamente questo, era il partito di Renzi, o il partito democratico di Renzi, che aveva adottato anche un linguaggio, uno stile di comunicazione che lo rendeva esattamente, come dire, eh, coerente in continuità con Berlusconi, con la stessa Lega vi ho fatto due nomi ma se noi prendiamo questi tre nomi abbiamo tre soggetti politici che di fatto eh, descrivono il quadro eh, del nostro, sì, della nostra Italia popolocrazia viene dopo altre, altri modelli e forme di democrazia io utilizzo spesso come riferimento Bernard Manin eh, filosofo e, e sociologo francese, il quale parla di modelli di, de, di governo rappresentativo, e parla del governo dei partiti, dopo de, della democrazia del pubblico e successivamente io ho usato due formule che sono state entrambe eh, titoli di, di testi che ho pubblicato con, con la terza, cioè prima la democrazia immediata che è la democrazia senza mediatori e senza mediazioni, e alla fine la, la popolocrazia, che anche in Francia ha avuto, mi pare, un buon impatto. Per sì, perché il libro, non l'ho detto prima, è stato tradotto da Gallimard, quindi è un grande editore francese, e anche in Francia mi sembra che ha suscitato un'interessante discussione, no? Eh, sicuramente, d'altra parte la Francia è sicuramente uno degli esempi di, di affermazione di quella che io definisco la population, e questo libro non a caso fa riferimento comparativo alla Francia eh, e all'Italia, dove per quel che riguarda la Francia il populismo non è soltanto quello di Marine Le Pen, ma pensatevi all'attuale presidente del, eh, Macron, che di fatto eh, passa da, da, da, da sì, da una società finanziaria a fare politica, utilizza e forda un partito a Marche che ha gli iniziali del suo nome e cognome, Emmanuel Macron. Se non è, tra virgolette, adottare uno stile eh, populista, questo, scusate, ci siamo proprio. Quindi la, è, è un modello, cioè noi siamo immersi eh, nel, nel populismo. Tanto che c'è il paradosso che quando ti ritrovi di fronte a figure non populiste, queste riescono talora ad avere successo, anche loro, proprio perché sono, chi sono i non populisti oggi? Beh, oggi chi non lo so, non ieri sicuramente lo era parliamo di, di leader di primo piano, eh? quindi cioè, io penso al successo al periodo, alla, alla breve ma eh, rilevante, importante stagione che ha conosciuto Paolo Gentiloni nella sua Beh, devo dire, non a caso l'ho definito così, e lui ha usato, come titolo del suo libro, che ricostruì la sua es esperienza, l'impopulista, proprio di fatto riprendendo la mia formula. In una certa misura, ma lo stesso Conte, eh, ha conosciuto, per un, almeno fino a, per un bel po' di tempo, una, un consenso in, imprevisto e imprevedibile, perché, perché è, de, è defilato, mettiamolo così. il fatto stesso è che venga attaccato direttamente invece da esponenti che hanno rivendicato il populismo come, come stile, come metodo, Salvini l'ha fatto, cioè sì, sono orgoglioso di essere populista perché sto dalla parte eh, del popolo. Anche questo in qualche modo lo legittimo. Certo, certo. Eh, a proposito di, di, di gentiloni, se posso fare un piccolo lancio. Noi venerdì 29 apriamo il Festi di Economia virtuale sul sito del Festi di Economia di Trento e ci sarà un dialogo, Festi di Economia dove tu sei venuto tante volte eh no, e che ci no, certo, consente anche di, di ricordare il nostro amico Enzo Cipolletta, che credo stia provando a collegarsi. Mi ha detto che stava provando, non, e, e venerdì ci sarà un dialogo ad apertura proprio di Gentiloni con Tito Boeri sull'Europa. Due, mentre... due amici con cui ho dialogato spesso in quel bellissimo festival e una delle ragioni che mi rendono, come dire, triste per quello che sta avvenendo è l'impossibilità di parteciparvi. L'anno scorso, appunto, ricordo che sono stato là e poi sono sceso come una scheggia in auto fino a Venezia, dove c'era il festival della politica. Eh sì. sì, noi speriamo, il Spencer è stato spostato a fine settembre, dal 24, al 27, ma appunto nel frattempo, visto che l'economia è così importante, sarà per tutte le questioni legate alla pandemia di, di, mh, eh, di cominciare subito a discuterne. E Volevo partire dal libro appunto, Uh, per poi affrontare le questioni anche dell'oggi, perché a un certo punto del libro, tu scrivi del libro Popolocrazia, il populismo è comparso e compare sempre in periodi di forti incertezze, momenti traumatici, fasi di crisi, crisi economiche e sociali con le conseguenze in termini di miseria, angoscia, radicalizzazione all'interno dei gruppi vulnerabili e in sofferenza crisi culturali, quando cambiamenti, comportamenti e valori sconvolgono le abitudini, usanze e costumi e crisi politiche. Ora, se io penso all'oggi e guardo i sondaggi, sembrerebbe che i populisti, almeno quelli nostrani, non beneficino di un momento che sembra oggettivamente di crisi come quello che attraversiamo. Ma come mai è così e perché? Ma perché adesso prevale il sentimento di fatto di una solidarietà in, in, per autodifesa. Cioè, noi oggi assistiamo a due fenomeni che sono concomitanti una fiducia nei confronti e verso il governo sconosciuta negli ultimi anni, eh, superiore ai, cioè ai due terzi, insomma i due terzi almeno fino a poco, te poco tempo fa, qualche settimana fa quando l'ho rilevato, eh, degli italiani di consenso a questo governo e onestamente anche un grado di fiducia reciproco, quindi di solidarietà fiducia nei cittadini, cioè come dire, orgoglio di eh, cittadinanza, eh, altissimo, altissimo. E questo si spiega come reazione autodifesa, perché siamo sotto minaccia, siamo assediati. Ma voi avete mai visto tante bandiere italiane, non dico il 2 giugno, in qualsiasi altra, forse quando, ma abbiamo vinto i mondiali, non lo so, quanti, quanti tricolori esposti alle finestre, quante persone che cantano, cioè, in questo caso è la, la minaccia dal nemico, peraltro invisibile che spinge a stringersi eh, insieme, stringersi attorno a cosa? Attorno a noi stessi, perché insomma, noi non possiamo fare per ora altro e diversamente, cioè è una solidarietà generata. Eh, dalla domanda, dalla reazione al, alla minaccia che incombe su di noi. Ecco, a proposito di minaccia, tu l'altro giorno mi parlavi di, come dire, la Lega e le paure generate da Lega, solo che non sono più le stesse, giusto? Cioè, sono cambiate le paure? Beh, certo, problema, credo che uno... Allora, precisiamo, tutto, noi siamo in un periodo eccezionale, per cui... Eh, dare eh, un, un, un significato emblematico a ciò che sta avvenendo oggi, eh, significa esporsi esattamente al rischio di eh, come dire eh, enfatizzare ciò che può cambiare, siamo in una situazione talmente eccezionale che bisogna verificare cosa avverrà oltre e dopo. Eh, questo, questo passaggio, però, però attualmente, attualmente noi siamo in una fase eh, nella quale assistiamo effettivamente a un sentimento che non abbiamo, non abbiamo conosciuto in passato, cioè, noi oggi siamo di fatto, non so come definirlo, più che in un regime eccezionale. Un sistema è un momento eccezionale. È una fase di passaggio, eh, di passaggio di cui siamo assolutamente come dire, consapevoli e che ci spinge anche a scelte che, e, e a sentimenti che prima non conoscevamo questo è ciò che, che io percepisco insomma, che io vedo io, a proposito di paure voglio dire, la paura dell'immigrato dell in questo momento ha ceduto il passo rispetto questo, alla paura della salute questo è evidente, cioè se tu per quel che riguarda la Lega, questa è l'eccezionalità, la Lega ha utilizzato non solo la Lega, ma la Lega in particolare, la paura come la principale risorsa eh, di comunicazione e di consenso. Io stesso ho foniato in passato eh, la formula, appunto tu tu hai rammentato molto gentilmente la mia, la mia attenzione ai titoli e quindi alle definizioni, la, la formula era gli imprenditori politici della paura e essere imprenditori politici della paura pagato per molto tempo, Ecco, nel momento in cui però la paura non ha bisogno di imprenditori politici perché cala su di te dall'esterno e dall'interno, ecco che ti viene sottratto un argomento importante, un, un argomento forte e nel momento in cui tu senti l'esigenza opposta, quella tra virgolette della solidarietà, essere colui che si oppone eh, deviante rispetto alla linea eh, maestra, ti, ti, ti mette in una posizione marginale, laterale. Questo è ciò che avviene. Cioè, io sono convinto che se al governo ci fosse qualcun altro oggi, avrebbe la, lo stesso problema della Lega, che rammento è comunque il primo partito, però con il 25%, 26% secondo i sondaggi, non solo me quelli che ho visto, 20, cioè circa 10 punti in meno rispetto a un anno fa, ma eh, ciò avviene perché di fatto ti mancano gli argomenti, in questo periodo il principale argomento è stare insieme e quello ce la faremo resisteremo e allora in una situazione di resistenza beh, non hai bisogno delle paure perché la tua resistenza è alle cause di questa paura per questo la Lega si ritrova di fatto a vedersi sottratto il principale argomento che ha usato in questo, in questo periodo in questo periodo occorrerebbero dei imprenditori politici della rassicurazione o comunque eh, della resistenza. È molto interessante quello che dici e stai parlando, immagino, della Lega Nazionale, cioè di Salvini, perché invece Zaia non fa parte di questo discorso, no? Dunque, io ho pubblicato ieri su Gazettino... Un, il mio sondaggio periodico dell'osservatorio sul nord-est che occupo da 2 30 anni, non mi ricordo neanche più insomma. <ride> sì, sì, nel senso che io ho ripreso la formula di Giorgio Lago che era il nord-est, quindi che sì. teneva insieme tutta quest'area e ho cominciato a realizzare sistematicamente eh, delle indagini che vengono pubblicate ogni, ogni settimana. Beh, in Veneto è arrivato al 91%, cioè la fiducia nel, nel sondaggio pubblicato mercoledì, oggi è venerdì forse, ho perso sì. il senso del tempo, scusate, quindi, mercoledì e, e quindi nel sondaggio concluso la settimana scorsa, beh, <coughs> Zaya è arrivato al 91%, cioè tutti, praticamente se considerate il margine di errore statistico… È tra 88 e 94 però tenete conto che Zaia è a più del 50% anche nell'Atlante cioè nell politico pubblicato su Repubblica 4 giorni fa non mi ricordo insomma quindi su base nazionale è il secondo dopo, dopo Conte è molto più avanti di ad esempio Fontana e sicuramente di Salvini che hanno un grado di consenso più o meno analogo recito a memoria, 35-36%. Ecco, ma come lo spieghi questo? Beh, lo spiego per ragioni sia storiche sia contingenti. Mm. Da un punto di vista storico, è che, cioè la, la, la spiegazione è che il, eh, Zaya ha interpretato fin dall'inizio eh, la continuità. Mm -hmm. Ha interpretato l'eredità della democrazia cristiana. Mm -hmm. e, eh, probabilmente a lui non piace questa definizione. Però, io, che appunto, come ricordavi, giustamente tu, la conosco, la Lega. Io, il primo, quando ho incontrato Salvini, appunto, alcuni, alcuni anni fa, lui mi ha salutato con molta cordialità, mm -hmm. mi ha anche rammentato eh, che eh, ha utilizzato i miei testi i miei libri, quelli che tu citavi quindi, eh, che gli sono serviti molto ed era vero che li aveva letti perché mi ha fatto anche alcune osservazioni di merito assolutamente coerenti io però gli ho detto quasi che non sono le prime cose che ho scritto sulla lega o meglio sulle leghe eh, penso che lei non non, non potesse ancora leggerle perché, perché il primo saggio che ho pubblicato riguardava la Liga Veneta e l'ho pubblicato nel 1983 in una rivista scientifica e lui ha detto no, andavo alle medie era, era, era complicato quindi li conosco bene quella era la Liga Veneta era il tempo delle leghe regionaliste perché poi se quella è la prima Liga dopo c'è appunto la Lega Lombarda c'è l'Unione Piemontese insomma ci sono queste leghe che sono che crescono sulla continuità della democrazia cristiana allora lo specifico di, di Zaia è che ripropone riproduce quel modello eh, qual è quel modello? So, a suo tempo appunto lui l'ha presa male per l'anno la mia definizione perché è stata ri, in un convegno l'avevo detto è un convegno abbastanza rilevante ed è stata riproposta in modo muco cioè io ho detto ma l'ho anche scritto che eh, il successo di zaia non dipende da quello che fa ma da quello che da quello che non fa cioè zaia non fa non vuol dire che non faccia ma zaia fa fare cioè in una regione nella quale l'economia la fanno gli imprenditori i piccoli imprenditori eh, l'assistenza e i servizi li fanno le comunità locali le famiglie eh, le associazioni quello che deve fare un buon amministratore che voglia avere successo è non interferire ma seguire semmai assecondare semmai sostenere ed è, ed è ciò che effettivamente lui ha fatto come facevano i democristiani quello che ha permesso alla democrazia cristiana di governare tutto il dopoguerra e anche oltre, capite? Cioè, solo che a livello esterno eh, de, di quello che ha affermato è rimasta solo la prima fase, cioè la prima frase, cioè Zaia non fa niente. <ride> e allora, e però la ragione è questa, cioè se tu in una, sei una regione come questa o come queste, nelle quali, ripeto, esiste già un sistema... Che fa sistema e che funziona sul cioè piano sia sociale sia dei, che dei servizi. Ebbene, eh, ciò che devi fare è sostenerlo, non sovrapporti adesso, semmai eh, distinguere bene, cioè uno dei vantaggi in questa fase del Veneto rispetto ad altre regioni, è che il pubblico non è stato messo in discussione. Ci sono dei servizi, la sanità che. Eh, non è stata, tra virgolette, se non in parte relativa privatizzata. Cioè, la privatizzazione del pubblico qua è molto, molto, è molto relativa. Cioè, qua hai un pubblico, cioè, hai, hai un privato che agisce anche sul piano pubblico, ma il pubblico funziona e, e dove funziona è lasciato come tale. Oddio, è vero che il calo profondo degli investimenti, cioè, degli, sì, dei trasferimenti ha prodotto... Sì, eh, dei costi notevoli anche esempio, sulla sanità in Veneto però le strutture c'erano non ci si è messo molto eh, a, a riaprirle ecco. eh, questo è interessante se posso interromperti perché oh. la prima cosa che hai detto relativamente agli imprenditori ai piccoli imprenditori è una cosa che si sa appunto c'è un nord est molto vivace però è meno scontata la seconda cosa che hai detto cioè che questo faccia sistema certo Torniamo al, al, al tema della fiducia. Sembrerebbe, da quello che dici, che in fondo, in Veneto, nonostante l'individualismo della piccola impresa, c'è una fiducia reciproca di questa società maggiore che in altre. Sì, sicuramente. Sempre stata rilevata. In generale, anche in Italia, la fiducia non è... c'è. Però è, è maggiore la, la tra virgolette diffidenza. Qui è maggiore la la fiducia come confidenza, cioè fiducia condivisa, che, che nasce dalla partecipazione, tra virgolette, eh, comune. D'altra parte il tasso di associazionismo qui è sempre stato molto elevato, eh, non è un caso, perché, perché qua, questo è il territorio del mondo cattolico. Il mondo cattolico ha fatto come era però lì è cambiato più profondamente che, che in Veneto, nelle cosiddette zone rosse, cioè in Emilia Romagna, il caso del rapporto tra partito e enti locali e associazioni collaterali. Diciamo che qui il, il mondo cattolico ha resistito, nonostante la secolarizzazione, meglio che, che i partiti di sinistra. Mi viene in mente che così come in questa crisi Zaia mi sembra sia abbastanza emancipato dal profilo del partito leghista, cioè ha acquisito una sua autonomia nel, nell'interloquire, la stessa cosa mi dicevi l'altro giorno rispetto ai legami col territorio, in un certo senso è Bonacini in Emilia Romagna, anche Bonaccini si percepisce meno come uomo di partito mi sembra. E' no? la, la ragione per cui Bonaccini alla fine ha vinto, vinto l'elezione, cioè io avevo… Lasciate che me la tiri un poco, ma io avevo, c'è qualcuno che, a cui avevo fatto, che non può confermare, per cui avevo fatto il mio, mio sondaggio ancora nella prima metà di dicembre e avevo delle stime che erano 51-44, per fortuna assolutamente, una cosa incredibile, esattamente ciò che è avvenuto. E... Proprio al punto, adesso non so se ci sia un punto di differenza, però al di là di quello, dietro c'è il fatto che eh, la larga maggioranza dei cittadini magari non ha fiducia nei partiti, e tantomeno dei partiti che governano anche quella regione, ma è soddisfatto dell'amministrazione regionale. Larga, ma proprio una larga maggioranza di cittadini eh, ha apprezzato il governo di, di Bonaccini. Cioè non è neanche una fiducia, tra virgolette, personale, è soddisfazione di un modo di governare. Cioè, se sto bene, se io considero come ha risposto, parlo in dicembre, prima metà di dicembre, la maggior parte della, dei cittadini. Se ritengono di essere governati meglio che gran parte del, del resto del paese, mediamente meglio del resto del paese, e eh vabbè, magari a me la sinistra non piace più, anzi non me ne frega niente, ma perché devo essere autolesionista? Perché devo cambiare se quel che sta avvenendo adesso mi sembra funzioni bene? Sì. Um... Sia Zaia sia Bonaccini, come peraltro altri anche Conte, eh, sono a tutti gli effetti dei politici. Ora, allora, Conte lo è da poco tempo, però diciamo, non può che essere il titolare di decisioni politici, politiche. Che ne pensi di questa grande enfasi che adesso c'è sulle competenze? Cioè si dice finalmente la, la competenza ha ripreso la scena, la competenza al centro, salvo poi, quando si parla di riapertura, avere che i competenti di un tipo, cioè i medici, si trovano in conflitto con i competenti di un altro, cioè gli operatori economici, gli economisti, no? Eh, co cosa ne pensi di questo ri ritorno al centro delle competenze? Questo... L'abbiamo conosciuto, è, è tipico delle crisi, vi ricordate i magistrati, dai, dopo la crisi della Prima Repubblica, dai, la... la... Eh, nei primi anni 90, non era quello, no? abbiamo avuto anche i magistrati al governo, i partiti del magistrato. Scusate, adesso non voglio neanche fare nomi, ma ce lo ricordiamo tutti. Cioè, eh, ci sono delle fasi nelle quali eh, di fronte alla crisi rispondi in modo tra virgolette impolitico. E cioè, qual è il modo impolitico? È quello di ricorrere al non politico. Ora, lo stesso abbiamo avuto dopo. La crisi della seconda repubblica, cioè scusate, che qua c'è qualcuno che sta arrivando intorno a me. Eh, e Dylan? Sì, sì. E eh beh, faccelo vedere, scusa. Fai vedere Dylan. Vai. Fai vedere vai. Dylan, È il momento. Eh, no. se, ecco, se, se non salta giù. Dai, eccolo qua. Eccolo qua. Fantastico hai visto, hai visto? Quello, è il quello è il pepe ci auguri, auguri è appena arrivato Dylan mi sembra di Opa. capire due settimane o una Quante? due domani a quattro mesi ragazzi Meraviglioso. dunque è che cos'è? È? è un King Charles, come, come quella che avevo in precedenza solo che era una femmina <ride> e questo un maschio ed è molto vivace di come potete <ride> vedere No. Allora, stavamo parlando, scusa, ah sì, l'altra crisi, sì. guardate che non a caso i tecnici emergono, e questo è significativo, eh, dobbiamo porci il problema di quello che avverrà, eh, nei, passaggi, nei passaggi di sistema. I tecnici sono stati invocati in occasione della del cleavage della crisi della frattura della prima repubblica e allora ci si è affidati ai non politici cioè ai magistrati vi ricordate a chi è stato affidato il governo del paese dopo la crisi della seconda repubblica cioè dopo l'uscita di scena di berlusconi nel 2011 a monti io l'ho chiamato il montismo e cioè anche quella era la, di fatto affidarsi al tecnico in quel caso dell'economia al, al tecnico in quanto non politico solo che poi è difficile per chi questa è una cosa non voglio anticipare ciò che spero questa volta non avvenga però non ne sarai poi così sorpreso eh, cioè, qua, salvo che poi gli stessi tecnici nel momento in cui divengono eh, come dire, a, assumono un'immagine salvifica nella politica, eh, non, non vengono tentati a loro volta da questa nuova prospettiva e a istituzionalizzarla, come ha fatto, hanno fatto i magistrati, che ancora adesso vediamo sulla scena, eh, dopo, do, dopo la crisi della Prima Repubblica fino all'esperienza, esperimento poi finito di Pietro, quindi come ha fatto, ripeto, Monti con il suo partito che si è riproposto all'indomani dell'esperienza di governo, cioè io non mi stupirei, ma spero non avvenga, che ci si trovi di fronte dopo al partito dei magistrati, al partito di fatto degli economisti, al, al partito degli infettivologi, dei microbiologi e comunque dei nemici del nostro nemico che incomba su di noi, perché, non, perché quello non è il compito loro, così come non è il compito della politica mascherarsi esattamente da... In modo diverso, indossare la sola masch maschera della paura e di chi ti fa paura istituzionalmente per aver successo. Scusate, sta divagazione um, no, no, ma sai, ogni, ogni, ognuna delle tue risposte porterebbe ad aprire una nuova pagina. Adesso noi stiamo andando verso la conclusione della nostra chiacchierata, e allora volevo porti almeno un altro grande tema che tu. Hai messo al centro del tuo lavoro in questi anni che è il tema della comunicazione, perché da una parte, appunto, c'è la politica, poi ci sono le competenze, anche le competenze sono oggetto di comunicazione. Devo dire, non sempre felicemente, non sempre i competenti sanno comunicare eh. molto bene, e eh? eh, eh, eh, non però... sempre quelli che sanno comunicare fanno politica molto bene. Esatto. E allora ti volevo chiedere una cosa: in questa crisi in particolare, la, la questione ovviamente data di molti anni fa. C'è stata una importanza, secondo te si è visto, il fatto che abbiamo una, una situazione in cui la, la, la, la rivoluzione della comunicazione digitale ha, ha, ha spiazzato, ha frammentato, cioè non ci sono più soltanto alcune grandi… non c'è solo il TG1, faccio vedere il Corriere della Sera, piuttosto che i grandi giornali, ma c'è un insieme di, eh, di canali comunicativi e internet in particolare, cioè… Ha, ha, ha pesato questo aspetto è stato rilevante in qualche modo ti sembra sicuramente ma soprattutto io credo che dopo non sarà più come prima cioè eh, questo passaggio cambierà profondamente il, il nostro modo di lavorare per quel che mi riguarda ad esempio io e da sapete mesi quindi, eh i miei corsi all'Università di Urbino li ho tenuti così, un webinar, webinar è così come le mie riunioni e incontri che sto facendo con voi, ma le lezioni, vi garantisco, è pesante. Ti danno delle opportunità, però è pesante. Ho anche scritto, lo trovate sul, sul sito del, dell'Università di Urbino, un'intervista un ho fatto proprio sul, su come... Cambierà e come ha cambiato già di fatto, ad esempio, l'insegnamento, questa, questa esperienza che non sarà più come prima. Anche se sono, non sono tra quelli che dicono che l'insegnamento a distanza, l'insegnamento attraverso il canale digitale, sostituirà quello eh, faccia a faccia, quello di persona in aula non è così perché è tra virgolette insostituibile, però è vero che ti dà delle opportunità in più, cioè integrerai questi due canali, vi faccio un esempio, io nei miei due corsi che io tengo, analisi dell'opinione pubblica e, e di fatto sistema politico europeo, vabbè, tutti i testi che ho scritto per questo editore qua, le tre testi comunque ebbene io l'ultimo mese ho avuto insieme a me a tenere corsi e lezioni che so, a analisi dell'opinione pubblica eh, Nando Pagnoncelli Gigi Riva poi eh, il eh, eh, sì, beh, Marco da Milano, Giorgio Zanchini. E ho concluso con Franceschini, col ministro Franceschini, che è notoriamente uno che usa poco i, i nuovi media. E mi interessava capire però in che modo questo l'avesse, eh, si fosse come fosse cambiato avesse percepito cambiato il proprio ruolo ma il sistema politico europeo ha avuto appunto Marc Lazare poi Lucio Caracciolo il giorno in cui si discuteva a livello a livello cioè in, eh, al vertice europeo eh, del caso italiano c'era Romano Prodi e ancora deve venire questo è comunque l'accordo per noi deve venire eh, Paolo Gentiloni che è un amico quindi queste cose le, è evidente guardate quasi tutti questi eh, esperti specialisti eh, sono già venuti ai miei corsi con fatica provate a pensare cosa significhi venire a Urbino non ci siete mai stati è bellissima anche perché è inaccessibile quasi inarrivabile quindi non puoi immaginare di averli comunque tutti insieme in uno stesso corso. Immagino che io dall'anno prossimo, sperando che le cose si siano relativamente normalizzate, eh, immagino che io l'anno prossimo associerò la mia presenza in aula fondamentale con gli studenti a questo, a questo medium a, a, di fatto. a alla comunicazione a distanza che permetterà, ad esempio, di avere oltre a me anche i, gli amici, colleghi, esperti di cui abbiamo parlato adesso eh, online con loro, discuterne insieme. Questo è un modo di eh, vedere come ha già cambiato il nostro modo di fare, anche se non è sostitutivo, ma ci ha costretti. Ma pensate un po' a quanto abbia diffuso, ma avete idea di quante persone di una certa età? lontane dalla, dalle nuove tecnologie si, vi si sono avvicinati. Quanti, quanti nonni, nonne o persone a, abbiano potuto di fatto parlare con i nipoti, rivederli eh, in questo modo? E prima non ci avrebbero mai pensato, sono stati, tra virgolette, tecnologizzati per quello. Per cui non sarà più come prima però allo stesso tempo noi dobbiamo normalizzarne anche l'accesso ai l'uso. Dunque, ehm, ci sono tanti interventi e domande, li, li leggo uno, devo sì. dire mi fa molto piacere perché è un signore che si chiama Savino Borraccino che dice, suggerisco di leggere L'Italia e le sue storie, di John Foote, che è un libro sì. che noi pubblicato qualche tempo fa. Eh, Nana Cecchi ci dice... Eh, Abbiamo tutti oggi paura e appunto a proposito del consiglio, e poi chiede come si chiama il cane. L'abbiamo detto, Nana, si chiama Dylan, giusto? Sì, esattamente, <ride> voi sapete: Dylan Dog. No? Eh certo, è o certo. oh, poi Giovanni Verga, dato che c'è questa tendenza anche a chiedere agli scienziati di predire il futuro quindi non, non si scappa, a proposito di Zaia, dice, potrebbe Zaia prendere il posto di Salvini come leader della Lega? Allora do la risposta in due, in due parti, la prima l'ha già sentita, visto che mi chiedono sempre cosa avverrà e io ogni volta, eh, in, come dire, sempre rispondo allo stesso modo, Cioè, io faccio ricercatore nella lista... Eh, sociale, politico, quello che volete per cui io al massimo prevedo il presente noi prevediamo il presente e semmai il passato e spesso non siamo d'accordo neanche su quello quindi io il futuro non lo so e non lo voglio prevedere non è, non è il mio mestiere di Zaia mi chiedono tutti sempre e io vi rivio a lui però è evidente che se ah, l'importante è un'altra cosa beh, immaginarci Chiarire il perché, l'abbiamo già detto, il perché è così. Di certo una delle ragioni per cui oggi è successo è che non ci pensa minimamente a, a diventare l'alternativa a Salvini, capite? Cioè il suo ruolo nazionale, l'abbiamo già detto, deriva dal suo, eh, come dire, dalla sua esperienza di governatore sul territorio eh, e non ci credono neppure, qua in Veneto, nel. In questo sondaggio che ho pubblicato due giorni fa c'era anche la domanda quale sarà il futuro di Zaia, deve andare a guidare il paese, eccetera, ma penso che sia il 20-30% che, che pensi a questo. E guardate che ci aveva già pensato qualcun altro prima di lui, oltre al fatto che ha fatto il ministro della Sanità, se non sbaglio, in passato, però eh, lui era stato, era stato candidato lui come leader della destra da Berlusconi, che è uno che se ne intende nel 2017 e si è guardato bene dal seguire questo consiglio, avrebbe fatto una brutta fine immagino. dunque intanto ti ringrazio molto per quello che hai detto sul futuro eh, approfitto per leggerti forse non la conosci eh, una meravigliosa citazione di un grand'uomo che era peraltro un tecnico se non addirittura un tecnocrate, che si chiamava Tommaso Padeo Schioppa. No? Allora. A, pro a proposito del futuro, lui che si occupava di banca, di finanza, di quindi diciamo al Biennale Democrazia, fatta da Zagrebelsky a Torino, ehm, dice questa cosa bellissima, mi viene in mente do quello che hai detto tu, lo dice nel 26 aprile 2009, dice chi vi parla non ha il dono di conoscere il futuro, Anzi, ritiene che sia sempre davanti a noi più di un futuro possibile e che, quali uomini nella storia, il nostro compito sia adoperarci perché si realizzi il migliore tra essi, non speculare su come andrà a finire per fare scommesse sul probabile vincitore. Eh. <ride> non è bellissimo? Eh? È grandissimo, non è solo bellissimo. Eh. Allora io, io credo che l'analisi è fondamentale, quella che tu ci hai dato e ti ringrazio molto oggi anche in questa nostra conversazione è un'analisi eh, fondamentale perché se tu vuoi appunto adoperarti perché il futuro sia migliore, non solo speculare, devi partire dall'analisi, devi partire dalla conoscenza ed è questo che io credo possiamo chiedere appunto agli studiosi e agli analisti come te. Sì ma credo davvero che tu possa lavorare cioè, noi lavoriamo sul presente, possiamo eh, intervenire sui meccanismi che regolano la società, l'economia, la politica. Eh, peraltro, io sono multidisciplinare, quindi no, per quello ho scritto quel libretto su Gramsci, Manzoni e mia suocera, nel senso che noi stiamo il senso comune, cioè quello che, che ci aiuta. Poi, quando era, era, era appunto Gramsci che commentando, cioè riprendeva Manzoni eh, a proposito della peste. Della peste diceva: eh, eh, Al tempo della peste c'erano alcun, alcune eh, persone di buon senso che non credevano all'esistenza degli untori, ma il senso comune impediva loro di manifestarsi. Ecco. No, è senso comune perché quella è la, è la realtà sociale certo tra l'altro ehm, quando mi chiedono di una definizione dell'editore cosa fa l'editore io dico sempre che l'editore ha come suo massimo obiettivo quello di trasformare le idee in senso comune quindi eh. ci troviamo pensa a Bauman all'idea della società no. liquida quello eh. è nato come un libro ed è diventato quasi una cosa da bar no? ma certo, libro, certo, libro. certo è quattive. La società liquida ti fai l'aperitivo. no? Esatto, esatto. <ride> Senti, Francesco Chirico, lo, lo cito perché conferma, dice no, Zaia resta legata alla sua regione a livello nazionale, non ha tutto questo consenso. Quindi conferma, e Antonia Carparelli che lavora qui in Italia, Commissione Europea. Preciso, non è che non abbia tutto questo. È il secondo, almeno nella mia sì. graduatoria dopo il Presidente, ma non lo avrebbe se si candidasse a fare il, il leader nazionale. E Antonia Carperelli, che appunto lavora alla Commissione Europea in Italia, dice: Grande Padua Schioppa, grazie di ricordarlo. Ecco, vorrei concludere come facciamo in queste conversazioni, chiedendoti di consigliarci un libro, Ilvo. Qualunque, quello che ti viene. Io me ecco. ne consiglio di in seguito e di fila, ora ve li mostro tre, nel senso che due sono di narrativa, e in casa l'intellettuale, quella che legge davvero, la, e, e mia moglie Paola. Paolo, sì, sì, Paolo che, che conoscete bene voi almeno, quindi. Fernando Aranguru, Patria, eccolo qua, prima lo vedete, Patria, non, è, non si vede il titolo, ma insomma va bene, sì sì, benissimo, Patria, bene, eccolo qua, eccolo qua, ok, ottimo, bene bene, sì, lo, lo vediamo, poi beh, questo è molto bello, è molto, anche molto noto, Limonov... Che, che... Ilvo, tienilo più distante Limono di, di Carrer che è a sì, okay. sì. eccolo qua eccolo. Sì, Vedi. Non, non, non ci sei tu però tu, ci sono tutti i miei libri che possono prendere e invece questo è mio è di è Guerini è culture Cultura Ibride sì. culture Ibride di Canclini che sì. ha ispirato la mia democrazia eh, di fatto ibrida che ho pubblicato con eh, esattamente con conteggio cioè e con voi insomma con la terza nel senso che eh, era un modo visto che i tipi di governo e di democrazia che vi avevo citato prima che fanno parte di quella tipologia de, eh, definita da, eh, da sì, nel mio, cioè, eh, dunque, cioè, quando voi parlate di democrazia eh, dei partiti, sì. democrazia del pubblico, Bernard Manen parla di questi, fa evidentemente riferimento, anche se non era sua intenzione, a modelli di democrazia, governo meglio, governo rappresentativo, che è definito dai sistemi di comunicazione, pensateci la democrazia dei partiti e al tempo in cui i partiti erano il principale sistema di comunicazione erano dovunque, i partiti di massa erano loro che di fatto gestivano la comunicazione politica non solo la selezione dall'alto in basso in tutto il territorio poi l'avvento dei media e eh, produce, determina di fatto, i media di massa continuo a chiamarli media eh, io sono come come Augeas, media è il plurale di medium, va bene, è latino, non è inglese, non è media, Dunque, la democrazia del pubblico è esattamente la democrazia al tempo dei, dei, dei media di massa, dove non per caso, cioè proprio il, il medium, la televisione in particolar modo, personalizza tutto, perché in televisione non ci vanno le masse, non ci vanno i partiti, ci vanno le persone e dove le ideologie sono di fatto a loro volta progressivamente rimpiazzate dai messaggi, quindi dalla, dalla comunicazione e dove di fatto anche in questo caso l'organizzazione eh, al, al posto dell'organizzazione noi troviamo sempre di più chi, coloro che costruiscono i messaggi, cioè di fatto le agenzie di comunicazione. Dopo, e dopo, le, le, noi cosa, cosa abbiamo? Abbiamo la democrazia immediata, come la chiamo io, la democrazia senza media e senza mediatori, al tempo della rete, al tempo di fatto del digitale. Quella che io poi alla fine chiamo anche democrazia ibrida, perché? Perché se noi pensiamo a come si afferma Beppe Grillo, tra il 2013 il 2014, elezioni politiche e poi le sue 5 stelle e poi le europee, noi vediamo che è un soggetto che usa tutti questi media, utilizza certo la rete, ma attraverso la rete comunica i flash mob e, e convoca i flash mob, le mobilitazioni di piazza che sono tipiche del della democrazia dei partiti. E poi cosa fa? Trascura la televisione, ma vi ricordate dove è andato l'ultima settimana possibile prima, prima del voto, è andato da Bruno Vespa, non da qualsiasi, da qualsiasi dal, dal, dal, dal, come dire nella trasmissione televisiva per definizione, quindi televisione, quindi digitale, quindi la piazza, tutti i modelli di partita. Senti, ah, ti devo interrompere con molto dispiacere perché abbiamo esaurito il tempo, c'è cioè una una regola e per cui si interrompa. Io vi anche insauriti anch'io tutti quanti, vero? No, no, no, ti ascolteremo ancora per molto, perché no, è un ma piacere. Ma io devo uscire, devo uscire con eh, Dylan. Dire, ma infatti io ti volevo dire grazie, salutaci Paola prima di tutto, naturalmente, eh. ma anche Dylan, che mi sembra sia stata una presenza rapida, ma significativa. Ma era sempre lì però, non pensare. Grazie mille. Grazie Ilvo. a tutti voi. Eh, di grazie, a ciao. grazie, ciao. ciao.